State ascoltando il podcast di Viaggiare con Lentezza. Alla voce Cristiano Ferrari. Stiamo parlando col curatore del sito, ovvero dell'iniziativa a Mappa Italia, che si chiama Marco Salerio Lopersido. A Mappa Italia cos'è? La mappa l'Italia è principalmente un sito internet, anche un'associazione sportiva di L'obiettivo del sito è quello di creare una rete di percorsi che vadano da paese a paese in Italia. Questo grazie alla collaborazione di tutti i camminatori, i quali possono mandare i contributi, mandare le mappature, che c'è uno standard, queste mappature vengono visualizzate quindi ognuno può contribuire a una lenta crescita di questa rete stentistica. È una mappatura dal basso dell'Italia fatta da escursionisti. Cioè, vediamo se ho capito. Io faccio un'escursione un da un paese all'altro e durante l'escursione prendo appunti scrivo eccetera e poi riverso tutto ciò nel, nel vostro sito sì esatto in sintesi è questo poi la mappatura nello specifico è fatta di tracciato GPS fotografie e descrizione ho capito Vedevo che si tratta di percorsi totalmente fuori da tutto ciò che è, il, dallo spostarsi da un luogo all'altro. In realtà è viaggiare da un luogo all'altro. Sì, sì, viaggiare da un, principalmente da un borgo all'altro dell'Italia. Noi crediamo che, che l'Italia appunto, sia il paese dei borghi, il paese del... Di di questi borghi anche antichissimi che fondano le radice nel tempo che però in una certa epoca sono stati abbandonati per ridonare a questi posti il ruolo che avevano in passato leggevo anche che c'è una specie di collaborazione con Wuffing. giustissimo perché la mappa l'Italia appunto nasce come rete tra i paesi ma successivamente tramite appunto una collaborazione che si chiama Die Woof, abbiamo identificato altri punti sulla mappa, non, sono, non ci sono solo i paesi ma anche le fattorie convenzionali, cioè il convenzionale Soce di, di Buff Italia, sono oltre 700 e queste fattorie appunto possono essere unite ai paesi limitrofi, possono essere unite alle stazioni o ad altre fattorie. Queste si chiamano vie Buff. capito, il concetto è sempre il medesimo, però è non più tra borghi ma tra fattorie. Giusto. Esatto, in modo che un woofer eh, possa per esempio spostarsi da una fattoria all'altra senza l'ausilio di mezzi come l'automobile, il pullman, ma possa vivere la realtà italiana non soltanto dal punto di vista dell'agricoltura, della pastrizia, ma possa anche spostarsi e godere del paesaggio in rapporto con l'ambiente totalmente ecologico, se vogliamo, no? Oppure raggiungere semplicemente la fattoria senza chiamare l'host, senza chiamare certo. proprietario. Ci arriva sì. a piedi. Un'altra cosa che mi ha colpito leggendo quello che c'è sul vostro sito è che c'è una lettera che fa, non so di chi sia, chi l'abbia redatta, dove in sostanza questo tipo di spostarsi si è descritto come una scuola, come un percorso di vita più che di, eh, di viaggio o di spostamento? Sì, esatto. La lettera a un giovane italiano che ho scritto qualche anno fa, in maniera un po' provocatoria, nelle prime righe si dice di non andare a fare l'università dei ragazzi che magari sono diventati da poco 18 anni, perché c'è più da imparare nelle strade italiane, diciamo alla base della la filosofia di Ammappa l'Italia c'è tutto questo l'Italia è un paese con determinate caratteristiche morfologiche ma ha una storia millenaria e allo stesso tempo certo. una morfologia molto variegata attraversarlo questo paese così bello a 120 km orari non è la cosa migliore mm -hmm. la cosa migliore per poter tornare a casa e dire cavolo io mi sento veramente di appartenere a questa terra e l'amo è quello di viaggiare a piedi la lettera serve per, per dare un'ottica diversa ad un ragazzo che magari è molto sente come il mercato del lavoro sia difficile oppure non si sente a lui per primo Capaci di dare qualcosa a questo paese, semplicemente metti in cammino, vivi le tue esperienze, usufruisci del web perché questo è uno strumento fondamentale e tornerai sicuramente con le idee più chiare. Benché molti, perfino i tuoi genitori, possano, potranno dire il contrario. È una caratteristica di tutti voi viaggiatori atipici. Quella uh -huh. di affermare o comunque descrivere il viaggio e viaggiare con lentezza una maniera per crescere, per migliorare se stessi e per migliorare il rapporto con gli altri. È un po' il certo. fil rouge che vi sì, unisce. Esatto. Se uno va sul sito di Ammappa l'Italia e non naviga nella sezione del, del progetto, non trova semplici mappature. Ma la mappatura è un'infrastruttura su cui poi si vanno a calare motivazioni direttamente culturali, psicologiche, pedagogiche, di una nuova visione della società, della comunità, quindi anche è uno strumento per fare resistenza ad un pensiero sempre più unico, come poi d'altronde ci dicono anche i sociologi, non certo Marco Lopertito ha dire che questi sono strumenti per sentirsi, specialmente per un giovane, veramente libero. Certo, il pellegrinaggio. Sento una, una vicinanza tra quello che è il pellegrinaggio e quello che, è, quello che state facendo di, di mappare, di, di viaggiare da un posto all'altro. Il pellegrinaggio è comunque qualcosa che ha un, un, una fine, il pellegrinaggio ha motivi religiosi, però ci vedo delle analogie. Mi sembra che sia un pellegrinaggio laico il cui obiettivo finale non è immediato, ma è, tornando al discorso di prima, una crescita interiore. Sei d'accordo? Sì, sono d'accordo ma da un punto di vista leggermente diverso però devo dire che questa tua riflessione in questo momento mi ha fatto pensare delle cose a cui non avevo mai pensato, no? Io credo che nel pellegrinaggio, nel fare per esempio la Via Francigena o altri tipi di cammini religiosi ci sia la bellezza dell'essere collegati con l'intero universo cioè io cammino perché dentro di me ho delle credenze, queste credenze mi collegano a tutto l'universo camminare e basta semplicemente per trovare se stessi e può avere questo significato ma la mappatura invece, la mappatura che io ridono a terzi e quindi la condivido gratuitamente come è sul sito di Ammaffa l'Italia, in modo che qualcun altro la rifaccia, che qualcun altro possa apprezzare quel paesaggio lì. Ma la mappatura in realtà non è mai un passo solitario, è un passo insieme ad altri, ho sempre lo sguardo alla società. Mi è venuto in mente un libro che non so se tu conosci, si chiama Il Monte Analogo di René ah, Daumal. Eh, sì, sì, l'ho presente non l'ho letto però. Leggilo, perché mm -hmm. è, è il concetto di Ammappa l'Italia, parla proprio di, di, di esploratori che tracciano una via per gli altri. Eh, mm -hmm. Dovrebbe piacerti, spero, poi io. Cioè me lo Tra ti... l'altro è, è lì nella mia libreria, ah, lo... eh, che è un libro della Delphi, esatto. ricordo benissimo, <ride> è lì nella mia libreria in attesa di essere elencato. E, e allora, allora ti è... prego di darmi un ritorno, o, te, o me lo dai in testa di Costa, oppure mi dici che <ride> cosa ne pensi. Certo, no, no. Eh, una cosa a cui tengo molto è questa. Noi eh, nel nostro standard abbiamo messo la descrizione obbligatoria mentre il tracciato GPS non lo è. Questo significa che una persona per veder pubblicata la propria mappatura deve per forza di cose inviarci un testo. Quindi c'è del lavoro dietro, no? Non c'è semplicemente accendere Garmin all'inizio e spegnerlo alla fine, oppure accendere l'applicazione, scordarsi il cellulare in tasca e poi spegnerla alla fine. No, non c'è questo. C'è eh, descrivere l'ambiente circostante e quindi obblighiamo le persone a scrivere, a scrivere dell'Italia ognuno con il proprio stile, ognuno con il proprio occhio quindi c'è il geologo che parlerà appunto delle montagne e delle rocce c'è chi ha un approccio più botanico, chi ha, semplicemente gli piace descrivere le strade e quindi eh, un giorno, tra dieci anni, quando Mappa l'Italia sarà un archivio enorme di tutte queste cose perché non abbiamo fretta, come il cammino non ha fretta, figuriamoci se noi il sito abbiamo, abbiamo fretta, sarà un patrimonio enorme dell'Italia. Ma i percorsi, una informazione pratica, non ha importanza quanto sono lunghi. Cioè, posso fare anche qualcosa di breve? Sì, sì. Cioè, se lo dice uno che è pigro in una maniera esagerata. Però se volessi fare un percorso di un'oretta, una cosa di questo genere, va bene lo stesso. Certo, sulla mappa l'Italia ho dimenticato di dire che oltre alla descrizione, le foto, il tracciato, GPS e il facoltativo ci stanno anche i dati tecnici come difficoltà che sono la durata, la percentuale di strada nella natura e la regione. Certo. Diciamo ognuno può poi calibrare, ci sono anche percorsi di un'ora, anche percorsi di 45 minuti, poi uno può fare un pezzo e tornare indietro, ti insomma puoi... l'importante è che ci sia eh, l'esperienza. Perfetto, allora ti ringrazio infinitamente, ti saluto e buona via. Grazie, allora. alla prossima. Ciao, ah, grazie. Ciao.